Tanto. Insomma, è, importante, è importante questo, non, non, io sono alla pari con loro, se c'è da lavorare mi ginocchia a terra, se non c'è da lavorare ci sediamo e ci prendiamo un bel dolce o un caffè, eh, è importante come si fa in una famiglia così facciamo tutti i giorni. È di programmazione, di, eh, di, di ricerca, di tutto. Domenica 29. Eh, Dovo, dopo domanda. Eh, un eh, motivo in più per eh ringraziarla eh, eh. perché veramente stanno preparando la No, solicita. e quindi eh, ho lasciato i registro eh, un momentino. <rires> eh, Devo dire che cazzo, è non puoi valutare, perché se qualcuno ti chiama vuol dire che hai seminato, in un certo modo seminato. Penso abbastanza bene, quindi è, ed è bellissimo, bellissimo essere qui. Guardate, credetemi, state in un posto fantastico, grazie, davvero. Grazie. Davvero. La, la signora Passaro non conosceva bene il Mercato San Severino, visto... eh, no, no? Ma più o meno Mercato San Severino la conosciamo. però è il municipio che non conosce. Quando ha visto il palazzo Danvitelli, cioè è rimasta proprio. Questo Sono è... senza parole. Adesso... Aspettiamo il sindaco, c'è cioè una giornalista di... di un sito online dottoressa noia sì. volevi fare qualche domanda così eh, vabbè la domanda che più lei già ha risposto come si fa a mantenersi umili nonostante diciamo, il successo come si fa a non farsi montare la testa allora prima di tutto la famiglia l'educazione cioè familiare e rimanere con i piedi a terra e poi il il successo che mi è venuto, io penso è una conseguenza proprio di questo, eh, mi è venuto per caso, sai, avevamo un bellissimo vestito in vetrina a Salerno, è passata a Maracá, Spagna. Di là eh, l'abbiamo vestita nel nostro atelier di Salerno e, al matrimonio mi ha invitata con la mia famiglia, e, avevamo, eravamo a tavola con, con ministri, con persone, con gli stilisti che non le avevano fatto l'abito perché lei... Eh, sia Armani che Fendi gli avevano fatto lo schizzo per l'abito, quindi quando lei poi mi portò la partecipazione mi disse guarda Pinella tu starai al tavolo degli stilisti, l'avrei voluta strozzare, Dico, ma tu mi metti nella fossa dei leoni e, e invece poi è stato, sono, sono state le persone meravigliose, ma avevano sotto i portici avevano al borgo questo negozio di proprietà e, ehm, che era poi del, del bisnonno. E, e quindi è da allora, il primo abito di Marco conoscevo poco, ed è una mia, un mio limite probabilmente dovuto all'impegno, impegni, al mio lavoro che mi ha già maggiato, conoscevo poco il mercato San Serino e sarà così ho parlato troppo No, No, si... no, no, no, no. no. <ride> Mettite, gentilmente registrate perché c'è il no news che voleva un video, eh? Vabbè. Qualcuno che è bravo a registrare per Grazie, va bene. Sindaco. A te la parola. Sì, a te, sei sì, tu no, <ride> di compagnia. No, no, tu sei, sei il top perché devo dire la verità e poi cedo la parola al sindaco. Eh, noi abbiamo realizzato questa manifestazione che si teneva già anni fa, dopo otto anni il sindaco ha suscitato in me una motivazione forte per far ritornare ai fashion e soprattutto la cornice di Palazzo Vambitelli e Piazza Ettore Imperio dove si terrà l'evento e io non ho potuto dire di no al Sindaco di Mercato San Sereno che con la sua gioventù ha portato in me un, un vento di, di un'idea nuova che penso noi rispetteremo in un certo modo perché la manifestazione di domenica 6 ottobre darà a Mercato San Sereno una visibilità regionale penso anche che la presenza di, della dottoressa Pinella Passaro non la, sono dottore, ma la, la, la, sul campo, sul campo <ride> gli, ho de, gli ho detto anche questo a telefono perché quando uno conquista una, una, Avrei voluto esserlo ma lei, lei, il marito mi ha rubata e mi sono sposata a 18 anni. Lei sul campo ha conquistato <ride> la laurea della vita che dà posti di lavoro, 70 posti di lavoro. Io spero in futuro, visto che la la signora Pinella guarda molto al territorio salernitano dove è nata, Cava dei Tirreni, Salerno, Battipaglia, io spero per il futuro che magari conoscendo meglio la Valle dell'Irno possa dare spazio e lustro anche a questo territorio, ci sono tutte le condizioni con l'amministrazione Somma, Mercato Anzionario eh. di poter fare un ragionamento di piattaforma per una prospettiva che a medio respiro possa dare anche soddisfazione al suo non c'è quindi... nessun problema se fatto per tempo con programmazione Perfetto. e soprattutto ecco, questo fine settimana del 6 per me purtroppo è impegnativo perché sono... Fu purtroppo nelle sfilate ci devo mettere il naso io non c'è niente da faccio, devo stare io dietro le quinte, devo soffrire io e, e allora però ho voluto sempre per questa attenzione davvero particolare verso di me, la mia famiglia e la mia azienda eh, dire di sì eh, con un solo abito che sarà l'abito eh, wow della mia sfilata sarà un po' difficile sceglierlo perché ce ne stanno parecchie wow M male che va chiamiamo o Caterina Balivo o chiamiamo la guaccio in questo momento più la guaccio eh, la guaccia è carinissima, è carinissima. È carinissima. Sì, Caterina meravigliosa io parlai di lei a Napoli con Caterina Balivo quando venne a presentare il libro perché anni fa ah. noi ci conoscemmo proprio a Cava dei Tirreni con Caterina ah, a una ah. sua sfilata quando lei veniva da Miss eh, eh, Italia vabbè sì. detto ciò io cedo la parola al sindaco di Mercato San Sierino, ringrazio dell'associazione, ci sono anche alcune modelle che parteciperanno alla sfilata di domenica, cedo la parola al sindaco il quale nel suo intervento preciserà alla signora Pinella Paz che io non sono un folle se la chiamo a due settimane, a tre settimane dall'evento, perché il sindaco me l'ha chiesto ad agosto e io veramente pieno di entusiasmo ho accettato questa sfida perché sapevo che questa manifestazione è rimasta nel cuore delle persone a San Severino, certo. però oggi grazie all'entusiasmo di questa nuova amministrazione comunale noi abbracciamo un orizzonte molto più ampio perché basti pensare che noi in dieci anni di iniziative la signora Pinella Passaro ha scoperto iFashion soltanto meno di tre settimane fa. Quindi questa volta noi torniamo in un certo modo, se torniamo... Eh, lo facciamo perché abbiamo in mente una prospettiva medio-lunga e in questo percorso, in questo iter, mamma, lo dico a te Andrea, dovrà essere un pilastro di questo nostro progetto Andrea, data. va bene, eh, l'ultima cosa perché mentre tu non c'eri la, la signora Pinella ha precisato è un onore per noi averla doppiamente perché il 29 noi siamo stati invitati farà la sfilata che fa sempre a Cava dei Tirreni, perché la signora Pinella Vastro prende Cava, Milano, Roma, nemmeno Napoli unora, onorerà Mercato San Serino dopo Cava, proprio perché <ride> ho messo l'entusiasmo, l'ho convinta, però eh, davvero, davvero la signora Pinella secondo me si è convinta da sola, infatti io sono convinto che a Mercato San Serino nascerà un rapporto diciamo di corsia preferenziale con tua mamma perché l'ho vista già quando è scesa dall'auto da, da, dall no, ha te visto te Palazzo so. ma Pabitelli che non conosceva grazie per... può essere una bella collaborazione ma senza altro. grazie cosa se ovunque ci fosse questo entusiasmo questa serie di proposte che nascono anche al minuto sarebbe un'Italia meravigliosa non avete ancora sentito il <ride>